Ehi, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un nuovo episodio di tuning 2.0 ragazzi allora oggi è martedì e puntualmente come ogni martedì roxar ci ha tirato fuori un, un veicolo diciamo per farci spendere qualche soldino voi sapete che eh, a me i veicoli piacciono però ci sono dei veicoli inutili come per esempio quello di martedì scorso Per me era inutile Come tanti altri veicoli Torno a ripetere che per me Rockstar potrebbe risolvere molti bug Nel gioco invece che tirar fuori Ste merdate però va bene Andiamo avanti Allora eh, Qui ha tirato fuori sta free crawler che tanto free Non mi pare perché comunque Costa 597.000 È un sub Credo che sia un sub perché comunque c'è un bel gippone tutto sommato ragazzi non mi sembra neanche male come auto a vederla da qui, insomma a vederla dalla foto del, del coso quindi andiamo a comprarla e la andremo a modificare che dire ragazzi eh, io sinceramente di tutte queste auto mi sono un po' rotti i coglioni perché ve lo dico francamente a me non servono le auto anche perché poi non capisco voi che cazzo fate con tutte queste auto, no? Del tipo, avete 150 veicoli e poi uscite sempre con la Deluxo a romper cazzo un giro, oppure sempre con la MK2. Che cazzo li comprate a fare altri 148 veicoli? Li comprate, non spendete i soldi, non fate manco più i glitch dei soldi, non vi serve un cazzo. Io bombe, capisco. Comunque, vabbè. Andiamo avanti andiamo avanti e vediamo un attimino sta macchina come è, com è fatta ragazzi, no? e un'altra cosa ragazzi vi volevo fare un piccolo appunto che leggo tantissime stronzate sia sul gruppo telegram che anche sul canale youtube ci sono gli sconti ragazzi, ci sono gli sconti, evitate di fare domande stronze perché per me sono domande stronze e dopo vi devo dare delle risposte stronze e dite mazza quanto è stronzo Maxi Milk, no io non so stronzo, i stronzi siete voi che in capite in cazzo perché se andate da bennis e tentate di modificare una macchina siccome voi non c'entrate manco per striscio dentro da bennis perché boh non lo so o comunque leggete ok quando c'è l'avvio di gta online vi dice chiaramente che ci sono gli sconti su determinate cose quando entrate in sessione invece di andare a romper cazzo, la prima cosa che fate è andare a romper cazzo a qualcuno leggete quello che vi compare in alto a sinistra che vi dice sconti su questo, sconti su quello, sconti su quell'altro se voi siete un po' più attenti, ci arrivate da soli a queste cose, evitate di fare domande stronze, del tipo, perché la macchina me la paga eh, 670.500, o oh, cazzi e mazzi, ragazzi, ok? Quindi, mo' ve l'ho spiegato io, ci sono gli sconti? Vediamo se ci siamo chiariti, se abbiamo capito, se vi è entrato dentro le orecchie. Per quanto riguarda i glitch dei soldi, ragazzi, penso che fino a domani non, eh, non paceranno un cazzo. Poi vediamo domani che cosa succederà. Però credo che fino a domani eh, potremo ancora usufruire del glitch dei soldi. Quindi torniamo alla nostra gippetta, al nostro sub, ragazzi. Vediamo un po' le modifiche. Allora in quanto a modifiche ragazzi non è che ci possiamo aspettare molto perché comunque sono quelle che sono, le vedete le solite modifiche che si fanno a tutte le auto io per questo dico ragazzi, non... oramai da GTA non si può più aspettare niente non è che vi potete aspettare un'astronave o chissà che cosa perché le modifiche sono sempre quelle È nata lo santo scasso, ma che c'è? Aircopan, copano, il paraurti, l'alettone e le solite cazzate che poi se andiamo a vedere se dovesse per esempio modificare che cazzo ne so, un'auto delusso. le alettoni sono sempre quelli. L'alettone GT, l'alettone quello, l'alettone cazzo, l'alettone. Cioè, sempre solite merdate, ragazzi. Non è che dice mettono alettoni nuovi, mettono cose no. No, sono sempre quelli. Quindi, eh, cioè. Che cazzo ve volete aspettare a GTA? Oramai penso che GTA abbia già dato abbastanza. L'unico modo in cui potrebbe dare di più GTA sarebbe migliorare il gioco, che sarebbe una grande cosa. Evitare tanti bug, evitare che tanti girino in uh, modalità good mod. Questo ve lo ripeterò sempre perché mi sono proprio rotti i coglioni. Sia della gente che li pubblica, sti cazzo di good mod. Che proprio non riescono a. Non, gli entra, non gli entra nel culo che eh, pubblicare una good mod rovina l'esperienza di gioco a tanti giocatori si sì, fa diverti coglione però rovinare l'esperienza di gioco ad altri 100 perché se io incontro uno con la good mod a me mi rompe il cazzo mi dà fastidio ma poi io dico pure voi imbecilli che giocate con la good mod o che giocate col teletrasporto perché tanto ho visto che siete in tanti che cercate il glitch della good mod e poi non mi venite a dire no ma io non lo faccio il glitch della... no perché tanto siete falsi e ipocriti, ha voglia che mi dite non fai servizio della good mod. Cioè, a che cazzo vi serve? Tu vai a fare uno scontro con uno, tu l'ammazzi e lui ti può ammazzare, perché sei in good mod? Ti senti soddisfatto? Bello, bravo! Tanto ti applauso, Ciccio, sei un campione a giocare GTA! Ma vaffanculo, va! va, fanculo, va altro che good mod, affanculo dovete andare a voi e chi pubblica i glitch della good mod solo per fare quattro visual de merda e poi lasciamo perdere ragazzi, in questo video non mi voglio esporre più da tanto ma tanto farò un altro video dove vi dirò la mia ragazzi, vi dirò la mia e non mi frega un cazzo se mi arrivano hater, non mi frega un cazzo se qualcuno si sentirà toccato sono semplicemente cazzi loro a me non interessa, però io quello che ho da dire lo dico, l'ho sempre detto e continuerò a dirlo. Poi, per il resto, alle persone a cui non piace quello che io gli dico, me facessero una pippa, me ne frega un cazzo, ragà. Me dovete fare solo che una bella sega. se non vi interessa, se non vi piace quello che vi dico io, se non vi sta bene, andatevene a fanculo. Comunque, ragazzi, tornando al tuning, perché sennò poi qui. Eh, trascendiamo e andiamo oltre questa è l'auto questo è sto bel capolavoro che hanno rilasciato oggi che dire ragazzi qualcuno dice che è bella qualcuno dice che no a me sinceramente non mi piace perché c'ha sto posteriore che secondo me lo potevano far meglio però oh, The gustibus ognuno ha i suoi gusti ognuno ha le sue cose ognuno spegne i soldi come cazzo gli pare a loro quindi detto questo ragazzi, penso che il video possa finire qui, aspettate il prossimo video che farò, eh, un video critica, sarà un video critica. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.